poco auturoc su super il venerdì sera oh. succedono cose pazzesche e tu chi sei sono umano adesso meglio tenere gli occhi aperti perché il grande cinema di super ti farà vivere missioni sempre più impossibili trasformami pronto a entrare in azione alla mia con gli incredibili film di Let's Movie. Venerdì alle 20 non perdere un detective alla Bixler High su Super! I gattini amici del cuore, sono bellissimi e hanno occhi dolcissimi, la bella scintilla, il tenero serenello, la splendida favilla, quelli cambia colore e i brilla al buio! Teneri gattini, in edicola! Nuove Clip Princess, scopri le principesse ancora più belle Cambia i loro abiti, lucicano di magia, biancaneve, cenerentola Collezionale tutte, cambiano abito ogni volta che vuoi Bellissime! Nuove Clip Princess, in edicola Le The Sisters ti stanno aspettando Vivi avventure emozionanti con te a Stilton e le sue amiche In una raccolta di storie appassionanti e divertenti Il primo libro è in edicola Schifidol Forzutos, allungabilissimi, nuove creature bestiali, fortissimi, possenti e allungabilissimi, li vedi e li scegli, metti in gioco la tua forza, Schifidol Forzutos, bestiali. Schifidol Surprise! Nuovissimi Schifidol Slime con maxi sorprese, fritz, mermaid, sweet, travel, kisses e flamingo. Schifidol Slime Surprise in edicola. È geniale! In New Pokémon Snap, sarò in partenza per una nuova avventura Pokémon nella regione di Lentil. Mi divertirò a incontrare meravigliosi Pokémon da fotografare, ma non sarà facile completare il mio Fotodex e scovarli tutti. New Pokémon Snap è ora disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. Capelli wow, un grande look, un che... C'era acconciature e abiti nello stile che vuoi tu. E il Dorvals è il rart. Giochi preziosi. Il look è un'arte. Favolose novità dal mondo me contro te. Arriva lui in caprio. Eccoci a casa. Ma dove è finita Sofia? Nella sua stanza segreta. Ed ecco i minimi contro te luminosi. Soffia Si illuminano e cambiano colore Mini me contro te luminosi. Anche in edicola. Sai, pilotare questo acceccio vero? No, per niente Cosa? Mettici Una squadra spericolata Ce la faremo Un tocco di rumorosa allegria Siete davvero grandiosi Una buona dose di pazzia Ed ecco la ricetta perfetta Per una merenda Tutta da ridere Puoi contarci lunedì a venerdì dalle 17 Non perdere i nuovi episodi di Lego City Adventures E di Boy Girl Dog Cat Mouse Cheese In Prima TV su Super e ora, Autorock su Super Senza...